stamattina ci siamo svegliati, io e Sera abbiamo organizzato un giretto nell'eglesi insieme insieme ai miei cognata, destinazione Bugerro. La città di Bugerro nasce nella fine del 1800 oggi cittadina turistica che offre dei servizi e comfort di qualità. Era conosciuta già dai romani per i siti minerari che avevano sfruttato sino ad arrivare ai giorni nostri con la famosa galleria Henry che produsse più di 200.000 tonnellate di piombo e zinco. Porta all'interno di vari settori dove i miniatori in condizioni disumane estraevano la calamina, materiale grezzo da cui si estrae lo zinco. Veniva presa e trasportata all'esterno con dei carri. La lavorazione, che consisteva in una prima divisione, veniva eseguita da donne e da bambini per poi essere caricata su delle piccole navi a vela. La dissenazione era a carloforte, dopodiché scaricate e ricaricate nuovamente su dei grandi vaporetti che si dirigevano all'estero. peccato che la ferrovia non prosegua per tutto il resto della montagna, dato che la seconda parte del tunnel è stata compromessa da una frana. Il laboratorio dove eseguivano la prima selezione della calamina dopodiché veniva caricata sui carri per poi portarla all'esterno della miniera verso il villaggio di cucero A tutta la storia del sito, si torna indietro. Non si torna con il trenino, ma a piedi. E corriamo più di un chilometro lungo la costa, dentro e fuori dal tunnel. Ogni volta che si esce dal buio delle gallerie, stando attenti alla testa, si possono vedere questi strapiombi che cadono in mare e si possono ammirare panorami stupendi da aprire. usciti dalla miniera e soddisfatti dal tour, proseguiamo per un sentiero tracciato, ci incamminiamo e dopo qualche centinaio di metri, con un dislivello non indifferente, notiamo due cose, uno che è una parte del cammino di Santa Barbara e l'altro che è una via crucis. Da da, abbiamo fatto la Via Crucis, a Bougerro, laggiù, dove c'è il pino, si entrave del Discovery. Senti, I just wanna be with you, I just wanna be with you. Ma è ora di tornare, perché la nostra prossima destinazione è Cala domestica. I'm Cala domestica, una delle spiagge più belle dell'Eglisiente, che si trova a pochi chilometri da è Un mix di natura, storia e archeologia industriale dei siti minerari del posto. Si possono notare magazzini, depositi, gallerie e il piano delle rotaie dei carri. Per quanto riguarda la storia, si vede da lontano la torre aragonese che si affaccia sul mare. Ma ora, dopo il tanto camminare, si è fatta una certa, prepariamo da mangiare ed il mix delle lecornie è fatto. Formaggio di neoneli, vino di Riola e chili messicano, il tutto riparati dal, da un mitico super tendalino laterale fatto da me, che dire di più. Dopo pranzo è ora di rimettersi in moto, la nostra prossima destinazione è Monte Vecchio, un caffè e direzione Piscinas, tutto sterrato. Fiancheggeremo tutte le miniere di questa zona qua, del Monte Arquento, fino ad arrivare al fiume Rio Piscinas. Dopo chilometri di sterrato arriviamo in un luogo fuori dal tempo, la miniera di Narakaoli. Siamo e camminiamo in una terra molto antica che ha imprigionato materie prime importanti nel corso delle ere. Nel tempo l'uomo ha sfruttato e sta sfruttando la terra in tutti i modi e in questo caso scavando e sconvolgendo l'ambiente per recuperare materiali preziosi in nome dello sviluppo e in nome del lavoro per un tozzo di pane e questo è il risultato a voi le immagini e i commenti metteteli qua sotto ah dimenticavo abbiamo il deserto in sardegna lo sapevate? Qui in un tempo i piloti della Dakar si venivano ad allenare prima della gara. Ora ormai è diventato parco ed è addirittura proibito anche camminare su lungo le rune. giornata si sta concludendo e siamo soddisfatti per quello che abbiamo visto. Ci dirigiamo verso casa mentre ci godiamo il tramonto. Se il video vi è piaciuto mettete un like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Un saluto da Proviamo a Viaggiare e alla prossima.